Allora Carlo, domanda Bruciapelo: la parte Vai. più bella della partita? Banalmente mi viene da dire è il finale quando sei tu a fare il canestro decisivo. Giustamente. Giustamente. È la parte più bella. Poi, squadra preferita italiana? La Virtus. Ok. Squadra preferita del college? Ah. Ti direi Syracuse, anche se non è che tifi Syracuse, però mi piace molto Syracuse. Per motivi, vabbè, particolari, perché a me piace l'arancione, la squadra è aranzone. quindi... <ride> eh, ci sono quelli che si affezionano per eh, alcuni giocatori particolari oppure per eh, alcune magliette. Esatto. Poi dopo, maglietta preferita? È durissima. E quanto tempo ha per rispondere? Ah, tre, due... Dai, mi viene a dire quella dei Milwaukee Bucks del 98, quella col servo, quella verde-scuro-viola, ah, bellissima, bellissima, okay, terza maglia. Giocatore preferito? Storico, non storico? Gio ah, che giochi ancora? Come... Giocatore preferito? Cioè, forse non in assoluto, però quello che, insomma, per me ha significato di più, è strano dirlo, però Charles Barkley, perché okay. comunque io, tifo Phoenix... È stato il primo grande giocatore che ho visto insomma nella squadra che ho tifato sin da piccolo, quindi eh, Vabbè, ti dico. Lui ci si è affezionato. Squadra più forte dell'NBA, qua facciamo litigare un po' di gente. facciamo Beh, Creiamo eh, un po' di assi. Da tifoso Phoenix mi viene da dirmi walkie Bucks visto che ci hanno battuto in finale l'anno scorso. <ride> <Però> quindi <ride> guarda, hai ammesso una persona che. È una squadra che vi ha battuto. Allora prima di dirvi chi è Carlo, accendiamo l'immaginazione e partiamo. <susurra> Ok, ragazzi, oggi sono qua con Carlo della pagina di Chiamarsi Minors. Ciao a tutti, <ride> parliamo della tua pagina, fate meme, fate ironia, fate... Ho visto che è una pagina molto simpatica perché parla di basket, come mai il nome è Minors? L'ho spiegato a tutti. Ma allora, semplicemente perché eh, minors è l'appellativo che si dà alle categorie dilettantistiche. Ok. Poi le minors, in realtà, di base in America sarebbero riferite al baseball, okay. principalmente. Però comunque diciamo che in Italia eh, insomma, abbiamo un po' sdoganato questo, insomma, questa parola, facendo diventare proprio qualcosa legato alla pallacanestro minore. E quindi poi le minor sono diventate i minors, quindi non soltanto più eh, parola che si riferisce alle categorie, quanto anche ai giocatori, tutte le cose che hanno a che fare con le minors, insomma, quindi minors per questo motivo. Bene, bene, allora noi ti abbiamo invitato principalmente per un motivo Ok Allora noi abbiamo l'abitudine a fine video di far fare far far canestro con la pallina <ride> nel nostro canestro ufficiale Chi avrebbe fatto canestro e avrebbe vinto la cover Soltanto che in tutte le interviste che abbiamo fatto ci è riuscito solo Michael Soltanto che Michael non ci vuole dire il trucco, non ci vuole insegnare come lanciare la pallina Siccome è schiacciato, gliel'hai chiesto? Guarda, io mi giro tutte le volte, intanto saltava, mi diceva, faceva il fenomeno, lui ci riusciva, nessuno ci è riuscito, okay. non riusciamo a far vincere la cover a nessuno, quindi siccome non voglio lasciargli il record, insegno... Allora, come si lancia una palla da, da basket? Questa non è proprio la... Questa classica. non è proprio la palla da però basket, però si ha capito. Però eh, facciamo <ride> quello che si può. Proviamo, proviamo, Allora, allora prov prima proviamo a, a lanciarla, a vedere se ci riusciamo. A lanciarla così proprio, tu dici... Contro le luci? No, le luci no, non è il caso. Però fare un tipo un, un autopassaggio okay, così, per un autolancio. Sentire se palleggia. palleggia. Palleggiare quella No, qui, qui sopra non palleggia però. Se qua vogliamo qua rovinare qua. il grass per me non c'è problema, ah, vai, non è mio. Ma possiamoci... no, come si lancia la palla da basket? Vai, proviamo con questa lezione super pratica. Allora, teoricamente dovresti... <ride> non mai fatto, eh? Beh, no, mettere no. la mano che tira sotto poi quella che invece non tira l'appoggi la facendo una T adesso non si vedrà bene Però okay, sento, Fa, a quadrare qua facciamo bene. finta che sia una T che non è così è così forse però vabbè lo stesso è, è un po', è un po', è un po difficile lì. esatto poi dovresti piegare il gomito con l'abbraccio 90 gradi, che non sarà mai 90 gradi, però... Dopo analizzeremo, controlleremo. Dopo con ci proviamo. Me. Io poi ho la bruttissima e mostruosa tendenza a tenere il braccio che non tira larghissimo, che non si può. Di solito si fa così, però io lo tengo così perché, perché è pericoloso, perché sono più brutto e quindi oh, va okay. bene, perfetto. Vabbè, giusto... E poi dopo si prova a piegare le gambe, che sono già piegate direi abbastanza adesso bene. piegatissimo. <ride> e adesso devo tirare? Siamo vai, sicuri. vai, prova, vediamo sì, se la teoria è andata bene. Era pazzesco, pazzesco. Basta, possiamo finire qua? Bisogna finita l'intervista. Sì, Infatti, qua. Non, no, sì. cose, sono un in consiglio a <ride> non lanciarla più, okay. Sì, rimani al 100% della, dei, dei, <ride> <Okay>. dei, dei <ride> <ride> lanci completati. Perfetto. No, perché, ok, quindi no, è difficilissimo lanciare, lanciare nel basket. Beh, è chiaro che comunque sì, è una un delle parti di... fondamentali a parte che comunque nel basket si presuppone che tu debba fare canestro Ok, giustamente, giustamente. Cioè, è, è tutto molto bello, sì, perché si corre si va a rimbalzo, ci si picchia allegramente fra di noi, però comunque di base se non fai canestro non vinci, quindi... Però è uno sport che è molto Cioè appena tocchi qualcuno è sempre fallo. No, questo non è vero okay. Anche perché mh, cioè o meglio, ci sono delle zone del campo in cui sicuramente se vieni toccato o se ti vengono incontro, sì, anche se semplicemente ti sfiorano, sono molto più propense a fiscarti a farla a favore, ecco. Poi però, sotto canestro, io gioco purtroppo sotto canestro, ci sono delle busserie, adesso non per dire perché ovviamente nel rugby non, non prega neanche, nella, nel football non prega neanche, però okay. ovviamente, cioè dopo sotto canestro ci si diverte per Beh, davvero, ci si smazzola come se quelli, non ci fosse un domani I cioè. fali più belli quelli sono? Allora, i fali più belli sono quelli terminali secondo me cioè quando l'avversario è praticamente da solo, da sotto, convinto di fare canestro poi arriva ovviamente l'avversario che tendenzialmente è il più grosso della squadra che tira giù il passaggio a livello e Dopo sì, anziché farlo, del... farlo segnare facilmente, lo mandi in lunetta e poi vediamo se tira due liberi, hai capito? Quindi... <ride> diciamo che cos'è la lunetta. La lunetta è il posto della pallacanestra dove tu tiri. E I tiri liberi che tu tiri quando appunto subisci fallo sul tiro. Ah, ok. Quindi mandare mm. il lunetta vuol dire mandarlo al fallo. Però. Ma mandare esatto. Però, bravo, con della soddisfazione. Almeno, sono quelle cose che ti dici, vabbè. L'ho mandato adesso a fallo, se lo merita, però almeno, cioè, con cinque dita sul braccio. E infatti, tipo, gli fai un contatto che comunque gli fa male sul momento, magari gli fa male ancora per un minuto, poi però il dolore va via, eccetera, sì. però in quel minuto devi tirare il dolore e molto spesso li sbagli, quindi comunque, <ride> sai... Cioè, è, diciamo è, è quelli... un fallo giusto cioè <ride> è un fallo non per ci farmare ma per farti sbagliare è così che funziona no i falli poi brutti brutti cioè ce ne sono stati nei visti in pari, proprio brutti sì vabbè ma quelli, corretti, sono stati. quelli che dici ok la, la manacciata ci sta il fallino. le peggiori sono le spinte le che spinte sono le peggiori da dietro sì sono quelli che proprio il giocatore di basket non sopporta non sopporta perché, perché fa, non cioè. te lo aspetti cioè è come nel calcio nel calcio infatti il fallo da dietro è sempre giallo nel basket comunque se spingi da dietro Difficilmente è un fallo e basta. Molto spesso è antisportivo, sono addirittura espulsione. Poi vabbè, ci sono state mille risse, insomma, da quando è nato il basket ad oggi famose, quelle di Detroit, quella appunto di Shaq contro Barclay, Ci sono state che delle Detroit risse sono sono anche simpatiche. Detroit. Ha fatto anche una serie tv, adesso, figurati <ride> sulla risse di Detroit. Poi c'è stata la, la, la rissa famosissima in Eurolega nel derby di Bologna a far vieto su Fortitudo, cioè. Ci sono stati dei momenti comunque di, di un certo tipo che ci si ricorda ancora adesso, dopo anni, quindi così può capitare. Ma di regole cambia qualcosa dalla FIBA all'NBA? Allora, ci sono delle cose che in NBA ci sono e nella FIBA no. Per esempio, adesso diciamo, in Europa hanno tolto la regola dello sfondamento dentro il semicerchio. Se tu vedi sotto al canestro c'è una sorta di semicerchio che l'NBA si chiama Smile, perché è proprio fatto come un sorriso, insomma, è, una, è, insomma, è un semicerchio. E cosa succede? Lì praticamente eh, il difensore può prendere sfondamento, nella situazione di sfondamento, se però è al di fuori del semicerchio. Se invece lo prende con anche soltanto un tallone, non un piede, un tallone dentro il semicerchio, è sempre a fare la difesa. E questa cosa, insomma... In Europa c'è stata per un po' di tempo, poi però l'hanno tolta fortunatamente perché è una regola che a me non è mai piaciuta, dico la verità. Quindi, per fortuna se l'hanno tolto questa roba qua. Poi ci sono magari altre regole che però non mi ricordo. Sincero, adesso devo andare un attimo a ripescare nella memoria, però sì, adesso. <ride> oh, va bene, va bene. Poi, Altra curiosità, io sul vostro canale ho visto che avete un sacco di merchandising. Ok. Se non, non voglio fare <ride> pubblicità… Ti vedo che sei No, infatti no, lo sto facendo così, senza… cercando di rimanere… Quello è… <ride> che bellissima, anche la tua è il modello nuovo. Grazie. No, poi ho visto che ci sono un sacco di cose, quindi… Sì, beh, abbiamo deciso di fare, insomma, di iniziare una linea nostra che è solo e esclusivamente nostra, insomma, che differenza appunto che c'è cioè, fra magari altre tipologie eh, di pagine o comunque di merchandising sul basket proprio specializzato e che comunque la nostra è una linea abbastanza ironica. Cioè il fatto comunque del non posso allenamento è proprio cioè, la frase tipo... Le... sono meravigliose. Cioè, Jordan con la pancia, eh. sì, sì, sì, cioè, sono idee che comunque, insomma, fanno parte della nostra filosofia di basket. Beh, no, Infatti è bello perché comunque ironizzate su, su uno sport, comunque, immagino che non, quando vi allenate, però vi allenate seriamente. Beh, oddio, allora sì, <ride> ah, no, okay. fino Dai, non posso allenamento? Beh, è chiaro che, allora, sì, cioè, è chiaro che ci sono categorie, comunque anche minors, perché secondo me anche la Serie C, la Serie D, sono categorie minori, perché non sono pulizizzate, non sono sponsorizzate comunque non le vedi in tv, quindi poi sono categorie regionali, voglio dire, non è che devi andare, cioè se tu giochi in Serie D non vai in Sicilia a giocare in Serie D, giochi e entro Emilia Romagna, quindi dal mio punto di vista sono minors, poi chiaramente ci sono quelle persone che dicono eh però per me le Minor sono solamente la prima divisione, il CSI, la WISP, Ragazzi, calma, cioè, allora praticamente nessuno è minor, praticamente, cioè, mi quelli, quelli sono i minors dei minors, no, mi e... di da dire. Ma, assolutamente, cerchiamo di tirare un po' sul valore anche a, alle altre. Sì, sì, no? sì, no, certo. Cioè, Sei io... un professionista solo se vai alle Olimpiadi, oppure se eh, no. Si giochi so, in Serie A eh, o, no, cioè, no, o no, prendi i soldi, no, non è così, non è così. Poi cerchiamo di dare anche un po' di voce al basket che magari è meno parlato no? Certo. ripeto la C è una categoria di tutto il rispetto però ne parlano pochissime persone quindi cerchiamo di pubblicare qualcosina ogni tanto anche noi eh, tutto qua. non posso nel lamento, per rispondere alla domanda di prima è la classica frase che ogni, cioè non gestista, ogni giocatore di un qualsiasi sport risponde come scusa a chi gli chiede di uscire una, tipo una sera certo. tipo anche non so un, uh, <ride> un, un cioè non so, una palavolista piuttosto che un trapezista piuttosto che un giocatore di football. Un calciatore, magari è invitato a uscire una sera a fare a bere un drink qualcosa. Non posso. Allenamento Basta, perché poi cioè, che è, giorno finita. ce l'avete? A noi tutti i giorni dispari lunedì, mercoledì venerdì Quindi, eh, capita no, sempre il venerdì, eh, vabbè, sempre, eh, ma ma feta, comunque è contento. Poi ci si va dopo. Sì, sì, sì no dopo tanto comunque venerdì la birra non ve la toglie nessuno no no no, no. no nessuno questo è l'importante <ride> perché è una cosa importantissima nelle... per gli atleti è l'idratazione. quindi. esatto e, e la compagnia la squadra non saprei come dirlo meglio <ride> allora, adesso siccome noi trattiamo di personalizzazione volevo fare questa domandona qua okay. eh, riguardante sempre i tiri perché dopo sono molto curioso su questa cosa qua ci sono giocatori eh, che hanno inventato dei tiri ho fatto dei tiri loro, c'è cioè proprio uno stile particolare loro. Allora, eh, diciamo che forse l'esempio più conosciuto in assoluto, anche di quelli un pochino più datati, è Rick Barry che vinse peraltro con Golden State, se non sbaglio, alcuni titoli negli anni 70. E Rick Barry tirava i liberi così, te lo faccio vedere proprio se mi dai la palla. Cioè, non li tirava così come dovresti tirare, di solito tirava sotto. Ah, tipo... Faceva il tiro a due mani da sotto e aveva era il 90%. Ah, sì. cioè, era, era una macchina, ma infatti eh, era e un giocatore... Ha solo con lui, lui. Lui li, lui li tirava così. Poi, insomma, magari c'è stato qualche altro esempio nel basket, eh, eh, insomma, famoso, però, però sì, eh, <ride> lui li tirava così. Altre persone tipo Shack che conoscerai sicuramente Shaquille O'Neal, ah, okay. Okay, li tirava, Shaq, Shaq no, cioè, no, no, no. cioè, tirava dritto per dritto praticamente la, cioè, perché lui aveva la mano troppo grande per la palla, quindi non sapeva mai come tirarla perché tiro così, tiro così cioè, e tutte le volte la prendeva l'impugnare in modo diverso. E quindi tutte le volte era un missile terra-aria, dritto per dritto, che si stampava <ride> sul ferro. L'ho cioè... così <ride> e la tirava tutte qui contro. la risolto no? Ha tirato i liberi in carriera dopo vent'anni di NBA, penso col 50%, quindi, <ride> quindi non è cioè, che abbia fatto... Che tutte le che hanno, cioè che gli diamo il tiro. Diciamo libero. che lo si mandava in lunetta volentieri, ecco, questo eh, poco ma sicuro. Beh, vabbè, dopo quindi vabbè lui, lui poverino lui l'ha seduto a arrangiare per eh, beh per ha, ha fatto anche altre cose però, okay. è famoso per, <ride> per altre cose lui magari non è la sua dota principale quindi adesso di tradizione ti voglio far lanciare la palla per guadagnare la tua cover perché okay. prima okay. ci ha insegnato come si faceva okay. adesso è proprio per, per guadagnarti la cover okay. se fai canestro vinci la cover personalizzata non ho già capito che farò una figurazza di niente ah, però va bene okay. allora pronto? durissimo ok, ci sono, Vai. dai, vado, Vai. vado. Ragazzi, 2 su 2, 100%, siete cioè qua ragazzi, vado no, via, ciao. Finiamo, finiamo il video qua, <ride> quindi dai De e da Chiamarsi Minors un salutone e alla prossima, Ciao, ciao ragazzi.